Sou Mônica, eh, sou uh, brasiliana uh, e sou com a Itália Hoje, no saco, jogava com 10 anos Sempre por culpa do meu fratello Porque ele é um jogador, né? Eu acompanhava ele Daí ele faz uma passione O meu fratello, no saco foi o futsal Mas ele, agora, joga o però mas giocato jogou na Europa Jogou na Rússia, na Espanha, Bulgaria, a Portugal E então, ele é o meu, meu ídolo Então, no Brasil, nós, quando a gente ai 5 anni trovi le scuole calcio per i bambini, no? quindi qua secondo me cioè, devono fare un progetto per i bambini con il FUTSA, però sta crescendo tanto, il fatto che il calcio a 5 cioè, sono i movimenti più rapidi, veloci, poi hai tanti cambi, a calcio a 11 è già un gioco più uno, cioè, sono tre cambi, quindi magari non, non giochi neanche, però a me piace tanto il FUTSA. Quando dico c'è cosa fai, eh, eh, gioco a calcio a 5, la prima era, oh ma non sapevo neanche che le donne giocavano a calcio, no? Però... Cioè, sempre le persone dicono, cavolo, vengo a vedere, no, di qua e di là. Però è sempre positiva, no? Però sono sorpresi sempre. Sì, per il fatto che giochiamo a pannoni per strada. Questa è la cosa più... pure le, le, le, le, le bambine, no? Gioccano a calcio per strada Io, cioè, il mio esempio è che mio fratello giocava con i suoi amici, mancavano in porta, mi dicevano, ah, vai te in porta. E da lì ho iniziato. Però il in Brasile vive il calcio, quindi è l'unica passione per un per le persone perché non abbiamo tante, non sono altre cose, quindi il calcio è... Il mio calcio io sono una più da, da potente, non da, cioè io gioco no, in difesa, in difesa nel senso, vabbè, che a Futsal tutti giochiamo, giochi, attacchiamo, difendiamo, però, vabbè, dai, amore e un po' di passione, fantasia tutte insieme, eh, vabbè, però ci sono altre che sono più, non nella nostra squadra che fanno più fantasia, però, sì...